E oggi spassa gli accordi eh, cosiddetti di dominante o di settima di dominante, o semplicemente di settima. Oggi siamo eh, in tonalità di Si Bb, bemolle, quindi Si bemolle settima è un Si bemolle maggiore, una triade maggiore. Si bemolle Re Fa e aggiungiamo una, un intervallo di terza minore dalla quinta, quindi la Fa quindi la bemolle che è la settima minore di Si bemolle. Tralascio tutto il discorso teorico di questo accordo, che funzioni ha, in che genere si suona, faccio solo un paio di esempi, nel blues, nel funk, nel jazz, è un accordo eh, che ha probabilmente molte, molte funzioni, e può essere alterato, però eh, oggi concentriamoci un attimo per ora solo su eh, sullo studio de dell'arpeggio, eh, come suonarlo, come utilizzarlo e quali possono essere le idee per costruire il groove, specialmente in stile funk, ma non solo. Quindi solito eh, discorso di tutti gli, gli arpeggi lo studio delle, eh, delle tre posizioni quindi partire con il dito al ah, soleno si bemolle abbiamo detto partire con il minimo col dito medio il secondo dito scusate, o così o così. E um, proviamo a suonare su tutta la tastiera eh, questo anche questo arpeggio. Quindi. via dicendo ehm, una cosa molto importante che eh, credo sia doveroso farvi notare e farvi provare soprattutto è quella di creare una semplicissima frase prima che vi viene in mente <susurra> cosa genere e farla con le tre eh, diteggiature, quindi faccio lentamente, ho fatto una cosa tipo più o meno cose del genere e questo serve non solo a imparare un groove appunto in varie posizioni quindi eh, ampliare la conoscenza della tastiera e varie possibilità ma anche perché cambia il suono suonare un groove in questa parte della tastiera un suono diverso da proprio una cosa fisica dello strumento e quindi cambia il suono torniamo all'arpeggio di, di settima e, e si può riprendere tranquillamente gli esercizi che abbiamo visto per l'arpeggio precedente quindi per i semitoni mi settima cambiare le diteggiature quindi eh, diciamo le chiamo percorsi quindi un f7 ma lo posso fare così ma anche volendo eccetera eccetera eh, come sempre, fateli ascendenti, discendenti, mezzi e mezzi, uno scendente, uno non ascendente, eccetera, eccetera. Partendo dalla terza, ad esempio, mi settima. Salire poi di semitono, anche qui. Falli tutti partendo dalla terza, partendo dalla quinta, eccetera, eccetera. Se volete... Ehm, ampliare, diciamo, estendere l'accordo fino alla nona. La nona, eh, poi vedremo più avanti, eh, molto spesso sarà eh, bemolle, quindi sarà un, un, un do bemolle, quindi nel caso di si sì bemolle, si sì naturale per convenienza, eh, altrimenti la nona maggiore normale e in altri casi può essere anche diesis, ma questo ne parleremo un po' più avanti quando vedremo la, il collegamento con le scale eh, quindi, restando sul semplice eh, si settima, se lo facciamo, lo ampliamo fino alla nona con la nona maggiore vedrebbe questo quindi ho aggiunto un do naturale oppure fino all'undicesima o addirittura fino alla tredicesima eccetera eccetera oggi voglio eh, farvi sentire con una base questa volta un po' più fancheggiante quali sono le possibilità che abbiamo eh, quindi solo con le note de dell'accordo dell di si 7 e poi vi faccio vedere un trucchetto che soprattutto nel funky sta benissimo e andiamo a sentire la base Allora, inizialmente suonerò solo le note di si 7 appunto quindi Si, Re, Fa, La bemolle si bemolle tutte e due le terze quindi si bemolle settima che è la terza maggiore si bemolle minore settima che è la terza minore le proviamo a mescolare tutte e due è quello di provare anche la cosiddetta, eh, la cosiddetta sostituzione del tritono che sarebbe nel caso di si bemolle l'accordo semplicemente di settima uguale, identico, però una quarta diesis, appunto, il tritono sopra quindi nel nostro caso sarà un mi settima provatelo, nel che non sempre ci sta bene però possiamo utilizzare qualche nota appunto di mi settima il nostro groove abbiamo la, la nona bemolle settima minore la quarta diesis e la terza minore si dice, tanta carne al fuoco, eh, sentite voi dove mi sembra che ci stia bene qualche sostituzione, qualche nota un po' out diciamo, questi sono solo alcuni dei tantissimi modi per andare un po', un po fuori, un po' dentro, si può usare note cromatiche, appunto l'accordo di settimo si presta molto a essere alterato, interpretato a piacere, quindi... Eh, vedremo anche meglio quando parleremo di scale e, e proprio sostituzioni vere e proprie eh, vi aspetto al prossimo video, per oggi è tutto, grazie ancora e al prossimo video